Ciao a tutti e benvenuti, in questo tutorial vedremo come animare, e interagire con un oggetto attraverso assembler. Selezioniamo quindi l'elemento che ci interessa, clicchiamo su Interaction e scegliamo il tipo di animazione, per esempio Move, per far sì che questo furgone cammini e vada avanti. Quindi dovremo decidere le coordinate. Sulla x mettiamo per esempio 3652, visto che già qua siamo nella posizione 4000-3000-436. Cambiamo la coordinata y, 0552. E per la z scegliamo per esempio un altro valore, all'incirca, ecco, dovrebbe essere 4768. Mettiamo un movimento lineare fatto e vediamo il preview. Cliccando sull'oggetto vedremo ora cosa succede. Ecco, il movimento funziona. Usciamo dalla preview e se siamo soddisfatti pubblichiamo il nostro progetto condividendo con gli altri il marcatore in modo che possano anche giocare e divertirsi che è la cosa più importante per questo tutorial è tutto grazie e mettete un like